Ciao ragazzi, spero voi state bene. Niente, ho pensato di fare questo video solo per ricordarvi che faccio lezioni online, lezioni di inglese online, cioè su Skype, su Zoom, su WebEx e altre piattaforme. Se conoscete qualcuno, bambini, ragazzi, adulti che sono interessati a fare lezioni di inglese online con madrelingua inglese, io sono disponibile, ok? S aiutatemi a svolgere la voce e vi faccio uno sconto uno sconto Magari una lezione gratuita, ok? Grazie per il vostro sostegno e vi auguro una buona giornata.